Vive non solo di quello che si vede sotto i riflettori, ma anche di tutto quello che accade eh, magari non davanti ai vostri occhi, laddove lavorano professionisti importanti e allora direi di ringraziarvi particolarmente questa sera Francesco Callori con il suo gruppo di lavoro eh, con la redazione di Megalom Group che è un magazine, una novità, una rivista di moda e immagine che vorrà eh, affermarsi che eh, so sta nascendo proprio in questi giorni, quindi gli facciamo un grande bocca e con lui eh, ovviamente tutto il team di Help Maison, di Giuliana Mutis che ha operato nel backstage per valorizzare ancora di più la bellezza delle nostre ragazze e di questi abiti delle stiliste che hanno partecipato. Io vorrei chiamare sia Francesco Callori che Giuliana Muti ma con loro vorrei invitare anche tutti i collaboratori, tutti i professionisti che hanno lavorato dietro le quinte. Emanuele, Roberta, Aisha, Giorgio, Usman e Shouni facciamo un bel applauso e accogliamo questo gruppo di professionisti insieme a noi, più forti, anche giù in fondo lo so che state mangiando però usate per un attimo la forchetta e applaudite con noi perché sono professionisti straordinari hanno lavorato in tempi velocissimi vogliamo ringraziare anche le aziende di LB Service Group ed MP Italia per aver omaggiato tutte le donne partecipanti questa sera, quindi piccola passerella meritata così l'applauso si estende fino in fondo è perché è giusto così, in questa meravigliosa terrazza c'è soprattutto tanto sentimento e tanta professionalità, per lasciare un ricordo per lasciare un'impronta eh, di una serata così bella e così particolare. Grazie ragazze, grazie di aver lavorato per noi e con noi, allora restate pure un attimo un po' di qua e un po' di là e eh, disponiamoci in modo tale che possiate avere il giusto spazio. Eccola che arriva ovviamente Giuliana Muti che coordina questo gruppo di lavoro, eccola qua, facciamo ancora un applauso a Giuliana e anche a Francesco Callori, vieni Francesco. Allora io vorrei iniziare con Giuliana perché aspettiamo la presidenza alle donne, no? Mi sembra giusto, grazie di aver lavorato con noi e anche di aver voluto omaggiare le donne presenti, lo dicevo prima, grazie ovviamente a LP Service Group e ad MP Italia con questi cadeau trattamenti viso e corpo, giusto? Grazie, grazie a tutti per aver partecipato, grazie a Francesco e a Sabina per averci dato l'opportunità di intervenire questa sera, eh, un ringraziamento particolare al mio staff che devo dire sono stati formidabili e chiedi un applauso, eh, grazie per... eh, a mio fratello che ci ha sostenuto, che ci ha accompagnato e adesso sta facendo un servizio di luografico e, e approfitto per fare anche un presente a testa. Grazie. Una per Sabina, vieni Sabina allora, vieni, vieni Allora, ebbene, grazie di questa sorpresa qual è? Ah, è il contrario, questa è per me ah, Ok, no non sapevo nulla. I trattamenti dei biologici, noi abbiamo un salone già da 25 anni, vediamo su quella che è la qualità dei prodotti, prodotti organici, naturali, qualità dei servizi e cerchiamo di fare il nostro meglio tenendoci sempre aggiornati e utilizzando prodotti sempre a passo dei E complimenti davvero, complimenti a Giuliana, complimenti a Francesco Gallori anche lui sempre operativo, sempre attivo, insomma... Beh, voi siete artisti nella, nella cura del capello, nel del look e devo dire anche stasera avete fatto un ottimo lavoro Francesco, che piacere ritrovarti Grazie, grazie Buonasera a tutti quanti ma la gioia di vedere questi giovani eh, promettenti nel firmamento della moda, della creatività eh, e della beauty che eh, ci fa veramente molto piacere perché ci occupiamo sempre di formazione per i giovani perché dobbiamo in questo paese dobbiamo dare l'opportunità ai giovani noi già abbiamo fatto il nostro tempo però per tutte le esperienze che abbiamo maturato negli anni cerchiamo di donarla a questi giovani e grazie, un applauso ai giovani italiani On this cold and the silence calls you to say it now. With your eyes closed on the side, woah, you will realize, all you have the night. With your eyes closed on the side, woah, you will get to know.